Bentrovati, buonasera, buonasera, buonasera, bentrovati, allegria, eh? La 1, la 2 o la 3. Eh? Bentrovati a Due Chiacchiere con questa mia serie di interviste. Questa è la sigletta e questa sera torniamo dal mondo della recitazione al mondo della radio. Perché? Perché l'ospite di questa sera è un giovane speaker di RDS, Radio Dimensione Suono. Alessandro Corsi Ale Corsi per tutti e con lui parleremo proprio di radio di musica di, di lui, della sua carriera e di, di quello che è stato il suo Evolversi, pure perché viene da Radio Dimensione Sono ma prima ne bazzicava a Radio Maria, no Radio Kiss, Kiss quindi comunque Alessandro ovviamente avrà tante cose da raccontarci Oh, è arrivato Alessandro dicevo e ho lavorato anche a Ugento. intanto ho invitato Alessandro Corsi in diretta quindi ci siamo sta per entrare Alessandro ola grande Ale bello hai come ti ho bene tu che dici bene tutto bene tutto bene per me adesso è come fosse mattina no quindi <ride> cerco di sistemare meglio il telefono infatti poi ci racconterà, insomma io in tuo onore oggi nell'intervista ho parcheggiato un microfono perché mi sembrava il minimo insomma. hai fatto benissimo, mi senti bene? sì sì, sì abbastanza perfetto, perfetto Allora Quindi, al momento è le 8-9 di mattina insomma. sì, praticamente calcolando che inizio a luna di notte questa per me sarebbe ancora notte fonda forse più o meno Sei... Ci sei sul fuso radio Sidney, praticamente. Esatto, esatto, vivo al contrario. Però, però, bene. Intanto saluto tutti gli amici che ci guardano. Quindi, ciao ragazzi, un bacio a tutti. Vedo qualcuno pure di RTE, Filippo Ferraro pure di... Ah, della famiglia di che saluto e che abbraccio, che lui è, è, è uscito proprio dal, dal, da tre anni e, e forse anche di più di, di programma notturno e quindi, quindi insomma sa perfettamente di che cosa stai parlando insomma. esatto, mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha già segnalato tutte le varie insidie che possono esserci in un un'avventura del genere ma devo dire che, che sta venendo fuori un, una bella esperienza una bella avventura formativa e anche entusiasmante da un punto di vista artistico molto stimolante, mi piace parecchio e quindi mi sto divertendo Perfetto. Allora, Ale, tu oggi sei a RDS, ma ovviamente c'è dietro un, un escursus. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerci di persona alla Arte di Max Poli, perché c'era già Zone rosse, Zone arancioni, pandemie varie, e quindi tu hai fatto un'opzione, insomma, tenuto, hai portato la tua esperienza. Se posso dirti da, da subito quello che è stato uh, l'imprinting che mi hai dato e che tu incarni, la speranza della meritocrazia. <ride> sì, più o, meno, più o meno dovrebbe essere così. Nel senso che ci vuole molta fortuna e circostanze ovviamente fortunate, come in tutto, io credo in tutti i mestieri, serva un minimo di, di intreccio buono e positivo a favore perché altrimenti eh, risulta tutto molto difficile. Eh, però nel tempo eh, quella fortuna va ricercata, va sicuramente stimolata, va, va, va fatta emergere con eh, un lavoro che viene fatto magari anche negli anni di, di conoscenza, di eh, relazioni sociali, di reti che ti puoi costruire, di link, che puoi avere eh, tanti personaggi del mondo della comunicazione che poi ecco <ride> nei momenti in cui può, possono tornare utili possono essere decisivi, e è chiaro, i migliori rapporti riesci a stabilire sia quando lavori che quando lavori, e migliore è la, la possibilità di, di, di far qualcosa. Ovviamente alla base deve esserci, credo, sempre una capacità, una, eh, un talento che, che, che credo sia essenziale. No? Ma credo. Vedo assolutamente, secondo me incarni sia quello, ma incarni anche lo spirito di comunicazione, cioè la voglia di volersi imparare, quella voglia di stare sul pezzo, quella voglia della continua ricerca, uh, di, di, di, di crearsi di sapersi anche creare l'opportunità. Perché? Perché c'è studio, perché c'è sperimentazione, perché c'è voglia, soprattutto. no ma poi come, come vedi non finisci mai, cioè questo è un lavoro che ti permette di non sentirti mai arrivato e, ed è l'errore più grande che potrebbe fare chiunque, anche i leader, conduttori e comunicatori ben noti. De, bisogna sempre avere quella, quel brivido e, e quella sensazione di non aver fatto ancora niente. Poi ogni esperienza fa sì che si possa Cominciare da capo, no? Nel caso, nel mio caso, dopo diversi anni a Chiss Kiss, Kiss eh, programma dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. È arrivata un'occasione come quella di RDS, ma comunque è, è un cioè, non va considerato come punto d'arrivo, ma come punto di partenza per crescere ancora, perché ovviamente si fa. provi a fare cose completamente diverse da quelle che è fatto ogni tanto vai e vieni ah ogni tanto c'è no no ma non visivamente audio ah no, davvero? ma mi sento? Eh. eh? eh no no no strano tanto al modem ok vediamo tanto che tu sistemi io ti chiedo sì. così, allora, parlaci proprio del tuo inizio. cioè com'è che tu a un certo punto hai detto io nella mia vita voglio fare radio voglio fare lo spirito conduttore radiofonico ma non, non, non, questa è una risposta che danno tutti e può sembrare molto molto molto banale, però realmente non, non c'è un momento in cui stabilisci e decidi che vuoi fare questo mestiere, ma è un mestiere garantito, cioè non te lo garantisce nessuno, nessuno ti dà la certezza che tu possa riuscirci. Quindi è più che altro un sogno che inizi a costruirti e nel mio caso è, è un sogno che resta almeno per i primi anni, è rimasto tale, perché non pensi, io sono una persona che non, non, non poco ambiziosa, anzi il contrario, ma penso sempre che poi nella realtà sia molto difficile, perché ho questa sindrome di, la sindrome di, di quello che non si sente mai all'altezza delle situazioni, che vede tutto più grande, che vede tutto clamorosamente più, più in grado rispetto a quello che, che magari può essere la persona, in questo caso io. E, e quello che, che poi succede è che a un certo punto ti ritrovi nella situazione di, di, di iniziare un determinato lavoro che fino all'altro ieri sognavi fortemente e ti sembra la normalità. Quindi poi non c'è un momento in cui dici ok, voglio fare il conduttore radiofonico, voglio fare questa carriera. È lotti per quello e nel momento in cui arriva e ti ritrovi a, a lottare ancora per, per tenertela addosso, cucita addosso, è esattamente il momento in cui lo stai facendo. Quindi non te ne rendi forse neanche conto. Eh, però è, è partito tutto nel 2009, 2009, sì, 2009 quando ho iniziato la vecchia accademia della, dello spettacolo che si chiamava la Curcio Academy di Stefano Jurgens, che è il noto autore televisivo, che probabilmente vedete spesso da Bonolis, e lui aveva questa piccola accademia si chiamava la Curcio Academy e da lì è partita tutta l'avventura perché ho iniziato un corso di conduzione radio televisiva nella loro accademia e da lì è iniziata ovviamente è scattata la scintilla con la radio eh, perché l'ho vista sul campo quando Max Poli che era un docente ci portava eh, a, a vedere il suo programma di notte che si chiamava Big Night sempre su e, e da lì ha toccato proprio il, la scintilla e mi ha fatto pienamente innamorare di questo mestiere. Poi da lì a pensare ci riuscirò <ride> era molto duro pensare una roba del genere. Infatti dopo tanti anni eh, ritrovare persone che ho sempre ritenuto super maestri, come per esempio anche lo stesso Filippo Firdi, eh, mm -hmm. la notte quando lui finisce il programma a fare il cambio turno in diretta insieme a lui a Melania, eh, insomma fa, fa, fa effetto perché eh, sono per, personaggi che ho sempre ritenuto inarrivabili, intoccabili, e pensare che oggi sono colleghi è, è molto bello. Poi, poi ci, ci arriveremo. C'è cioè una, secondo me, bellissima storia di resilienza legata proprio ad un tuo posto che vivi insieme a me. Per quella poi la raccontiamo tra poco, perché secondo me quella va raccontato. Va raccontato proprio quel posto perché credo che sia proprio il, il sapere aspettare, eh, l'essere resiliente, eh, non scoraggiarsi, non demordere, e poi trovarsi. A questo punto però ci arriviamo tra poco. Ho letto una tua frase sulla presentazione che c'è sul sito di RDS. Mi piace come la musica possa stravolgerti l'umore, cambiarti la giornata. Che cosa è perché la musica vista, anzi ascoltata, sia dal lato di quello che l'ascolta la radio, quindi ne fruisce dello spunto, sia invece dal lato dello speaker, di quello che regala la musica agli altri. Allora, eh, da un certo punto di vista, eh, il mio rapporto con la musica, cioè io ero piccolino e avevo i dischi, compravo i dischi, mi, mi facevo comprare i dischi di Pino Daniele, eh, di Celentano, cioè io ho un disco che si chiama L'emozione è una voce, che probabilmente conosceranno tutti, ed è un disco pazzesco di Adriano Celentano, che io a 12 anni ascoltavo e lo sapevo a memoria, cioè lì ci sono dei brani, delle canzoni che hanno avuto meno successo rispetto, appunto, all'emozione della voce, alla gelosia, altre cose di Adriano Celentano, ma questo è un esempio. Eh. E io le sapevo tutte a memoria, perché ascoltavo già eh, un certo tipo di musica, forse non adatto al all'età che avevo, perché oggi, se pensi ai ragazzini magari di 12-13 anni, ascoltano tutt'altro, no? Eh, generi musicali completamente diversi. Però io ho sempre amato il cantautorato italiano e questo mi ha sempre portato Grandi, grandi emozioni, cioè la musica ha veicolato le mie emozioni anche eh, messe in corrispondenza con quello che è la vita privata, no? ti porta sempre a, a stimolare qualcosa e magari a trovare il coraggio di fare dei passi o in generale eh, in tutti i rapporti, nella vita professionale, ai tempi della scuola, nella scuola, con i primi amori, quindi la musica ha veicolato tutto quello che, che oggi sono. E poi, e grazie ovviamente alla curiosità, alla fame di sapere continua, inizi ad allargare un po' gli orizzonti e quindi ad avere eh, praticamente passione e piacere nell'ascoltare qualsiasi cosa, purché sia musica, perché sei curioso anche di darne una tua propria valutazione. Quindi magari io che non amo il metal, per dirti, lo ascolto e conosco magari delle band o delle canzoni, magari prese regolarmente alcune band, perché magari le ho ascoltate. Poi è chiaro che non è il genere musicale che, che, che preferisco, però eh, è quello, no? un po' che ti porta poi a fare quel salto, perché nel momento in cui diventi poi un professionista del settore, questo torna, perché è sempre importante. Eh beh, certo di conoscere nuovi, nuovi artisti, nuove, nuova musica, e, e poi quando magari ecco te la ritrovi eh, come novità in radio, quella canzone che tu già magari ascoltavi perché avevi comprato il disco, che ne so, ne dico un a caso, Bruno Mars, qualche anno fa nel suo era 24K Golden, forse, il, mm. e c'era Versace on the Floor, che nella versione del disco, credo fosse la traccia io ho comprato subito appena uscito, era una versione molto slow, molto lenta, molto una ballad, no? E, vabbè, testo pazzesco, eh, mu musica, arrangiamento fenomenale. Eh, eh, ho detto, parca miseria, questa è la canzone più bella del disco, secondo me. Ma in radio passava solo 20. qualche Dopo qualche mese, il secondo singolo estratto da quel disco fu proprio Versace the Floor, però nella versione remixata da David sì. E quindi che, che è per carità pazzesca, bellissima il lavoro che è, che è stato fatto dietro, ma la magia di quella canzone che io avevo ascoltato pura dal disco nella versione originale era tutt'altra roba, no? Quindi questo per, per, per dire che, che poi quando lavori e fai questo mestiere hai ancora più no, stimolo nel, nel ricercare, perché tante proposte arrivano dalla radio, alcune magari le hai già sentite perché hai ascoltato un disco e poi le hai, hai viste e risentite in radio. Quindi è, è, è tutto un... Cioè, è, in realtà è la vita, da quando sei ragazzino a quando cresci e diventi un professionista, che, che, che, che, porta, che si fa portare e trascinare dalla musica in generale, in modi diversi, perché si cresce e si va avanti, però è un po' questo che poi in quel caso del disco se tu ascolti una traccia ancora non è passata poi diventa singolo ti dici ma cazzo forse ne capisco anche di musica un gusto personale no? poi oggi le radio hanno ovviamente come, come si sa delle, eh, cioè, le radio soprattutto commerciali eh, hanno i dischi no? che sono i power che, che, che, che si ascoltano più vengono passati spessissimo perché sono i dischi del momento quindi è chiaro che, che spesso senti le canzoni che fanno parte del periodo, no? in questo momento è quindi senti un po' tormento intensivo e sanguierà il cervello, però è pur vero che poi anche le radio commerciali hanno la parte dedicata alla musica del passato che comincia a essere non più legato soltanto agli anni 80 e ma il passato comincia a essere anche i primi anni 2000. Cominciano a essere gold anche quei, quei, quei dischi lì che fanno parte dei boh, metà anni 90, primi anni 2000. Cominciano a essere zitto zitto, zitto che inizio a sentirmi vecchio. Porca miseria, che, che, che pezzi, che figata. Assolutamente. Quindi dicevamo, allora, Accademia di Jürgens, poi, prima radio, che dove entri a lavorare, la prima radio in realtà io non ho, non ho iniziato nelle radio come incarichi ufficiali ma ho fatto una serie di collaborazioni con alcune radio locali a roma una era mh, radio roma si chiamava che era la vecchia radio spazio aperto mm -hmm. azioni eh, veramente di prova di, di quello su cui invece mi sono tuffato è la, il giornalismo quindi ho cominciato con uh, un'agenzia di stampa che si chiama chiamava e mi hanno preso come Anchorman per loro notiziari, loro distribuivano notiziari a, a radio locali e web. Siamo eh, impegnato nella produzione di non solo dei GM, ma anche di rubrichi, eh, gossip, musica, spettacolo, eh, mezzo, abilità, traffico, eh, questa cosa. Comunque, avevamo diverse radio, tra cui uno dei più importanti era Radio Globo, il, Globo, il traffico di Radio Globo veniva fatto proprio da, da, da questa agenzia. Quindi sono entrato nel loro organico e ho fatto parte di quell'agenzia per quattro anni, finché poi sono stati dei problemi e quindi poi ho continuato la, la mia carriera da, da Anchorman radiofonico nel, in un'altra agenzia che si chiama Art News, che è sempre quella di Mac Poli, e ho continuato lì da loro, ho lavorato per altri anni lì e nel frattempo continuavo a, a coltivare la passione per, per la musica anche come cantante e eh, intratteniente, insomma ho sempre lavorato nei locali di Roma, ho sempre fatto spettacolo, serate, live eccetera quindi mi, mi, mi mantenevo facendo questo doppio lavoro studiando anche all'università cercavo di, di, di far crescere le mie conoscenze ma poi alla fine per esigenze lavorative ho dovuto mollare quindi non l'ho conclusa non l'ho finita e, e poi nel 2015 ho mandato questo video provino spero eh, abbiamo aspetta non si è sentito ripeti questo provino video a RDS per RDS Academy nel 2015, ripeto, spero lo abbiano ampiamente cestinato perché <ride> ah, era una roba orribile e, e niente, poi lì mi hanno preso, mi hanno preso a RDS Academy, abbiamo fatto eh, i vari step per i provini e, e abbiamo fatto questi due mesi lì fino alla finale. E ho, arrivato, so, so, ho avuto la fortuna di arrivare in finale e poi di perdere anche con Melania, che attualmente è ancora appunto lì da noi, insomma, RDS. E mm -hmm. ho ricevuto subito la chiamata da, da Radio e, e ho iniziato lì e sono stato 5 anni lì. Lì è, stata, è stato un percorso a crescita, Ho iniziato il primo anno, facevo sabato e domenica, poi dal secondo anno in poi ho iniziato il mio programma da lunedì al venerdì ho fatto tantissime cose, tante esperienze, tante interne, tante, tantissime anche riviste. Insomma sono stati cinque anni molto molto importanti perché mi hanno permesso anche di crescere, cosa che probabilmente mh, avevo fortemente bisogno di un'occasione importante per me. E, e probabilmente quella è stata l'occasione perfetta. Eh sì, perché infatti poi tu hai lavorato praticamente a Kiss, Kiss per cinque anni quando diciamo ci siamo, volete conosciuti non di persona, tu stavi facendo un passaggio praticamente tra da Kiskis a RDS perché tu in questi giorni li sei passato sì, a dicembre appunto sarebbe scaduto il mio contratto avevamo, diciamo, abbiamo deciso insieme di non proseguire e quindi poi cominciato a cercare diciamo che la mia eh, sensazione era soprattutto per il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo del Covid, eccetera, era quella di non riuscire probabilmente a trovare una nuova una nuova sistemazione, un nuovo lavoro, eh, perché probabilmente pensavo che, che, che sarebbe stato molto complicato e lo è stato perché ho, ho provato a contattare tantissime persone tantissime tantissime radio per cercare il più possibile di, di, di farti conoscere. Ti capisco. <ride> e però poi le occasioni, qualche occasione è arrivata e alla fine abbiamo trovato insomma, la quadra eh, con la radio ed è, stato, ed è stata anche una, una bella sorpresa, almeno per quanto mi riguarda, perché mh, non mi sarei mai aspettato di, di, di avere un'occasione così e poi tra l'altro anche subito. Nella, mia, nella migliore delle ipotesi che mi ero costruito, magari mi fermo qualche mese, dopo l'estate riuscirò forse a trovare una collocazione, invece è arrivato tutto subito eh, e anche qui hanno giocato a mio favore alcune circostanze fortunate eh, e una serie, una serie di, di, di, di, di legami che comunque ti portano, se lavori bene negli anni, a costruirti anche una buona reputazione, sia da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista umano assolutamente in grado anche di, di creare dei rapporti autentici o meno ma comunque dei rapporti sereni nell'ambito lavorativo questo è un aspetto che non viene comunque sottovalutato eh, da, da chi deve scegliere quindi sì, ok, il talento, la capacità però serve anche una persona inclusiva che sappia stare eh, in, una, in, in una società eh, composta da, da altri professionisti che lavorano non crei problemi insomma e si arriva a questa, questa bellissima storia di esperienza nel che tu, come abbiamo detto, fai l'RS l'RDS a carne, arrivi in finale, perdi la finale con Lacrimano, quindi un po' sei la seconda classificata di Miss Italia, quella che deve far finta di applaudire, non vorresti ammazzare quella che ha vinto, e poi quando per tutta una serie di circostanze, per fortuna, per talento, per pubbliche relazioni, per tutta una serie di cose, tu ti trovi ad arrivare a RDS e ti trovi un giorno a condurre una trasmissione proprio insieme no, ma... a quella che era stata la tua avversaria. Per Melania con lei c'è sempre stato un rapporto molto bello, molto, molto intenso anche d'amicizia e ti dico, ero molto felice. Ovviamente speravo con tutto me stesso. No? Quel giorno della finale, che, che le telecamere inquadrassero la mia mano sui cursori del mix e poi il mio viso. Però sono rimasto comunque felice è meritato. Se l'ha giocata molto bene la finale, era molto più pronta ed è stata molto più sicura di sé e quindi se l'è meritata quella vittoria. E tornando invece a, alla storia, è, è stato molto bello. Eh, trasmettere insieme, perché è stato un po' come ufficializzare definitivamente un ritorno a quella che io chiamo casa, ma anche se fa faccio fatica ancora a sentirla come veramente casa mia, perché eh, da gennaio che sono lì e, e, e comunque la vedo sempre un'azienda molto grande, molto affascinante, no? E quindi ancora faccio fatica magari a crederci. Però quella, quella volta lì, dopo aver fatto tante sostituzioni nei primi mesi, nelle prime settimane, quella, quel programma che abbiamo fatto insieme sempre per una sostituzione è stata un po' una, una conferma ulteriore per la serie, ok sei tornato a casa e, e trasmettere con lei è stato, è stato molto bello perché questo va anche a sottolineare un po' quanto, quanto sia, sia importante l'Academy. RDS Academy comunque in 4 o 5 edizioni adesso non ricordo, ma ha tirato su professionisti che lavorano un po' in giro per, per l'Italia in diversi network, c'è chi magari è in qualche locale, c'è chi però insomma lavora, lavorano in tanti di quelli che hanno partecipato alle, alle masterclass dell'RDS Academy, quindi è un bel segnale questo perché eh, comunque Melania è lì da, da sei anni e questo significa che, che oltre ad essere stata brava e fortunata è stata anche capace no, di, di, di mantenere che, che non credo sia scontato oggi avere in Tascano, anzi la competizione è sempre, sempre molto alta, soprattutto in network così importanti. Quindi contento di, averci, contento di aver perso quella finale per come poi è andata e, e di, di averla ritrovata poi. Eh, in... no, infatti è, è, una, è una bellissima, sì. bellissima storia, quando, quando vidi quel posto quando vedi nel posto ci lessi comunque qualcosa di molto bello, di molto positivo, sì, sì, sì, molto emozionante. Poi ripeto, più grandi, più maturi, più consapevoli, è cambiato tutto, no? Cioè, Se, se pensa a sei anni fa cioè, eravamo con le facce di quelli che mh, probabilmente avrebbero, non so, da un momento all'altro subito chissà quale violenza mentale <ride> e invece lo, lo affrontato alla finale di un programma televisivo, eh, però eravamo molto spaventati. Invece siamo ritrovati insieme dopo anni più consapevoli, più tranquilli, più sicuri, più, più capaci. E certo. Pure perché poi tu non venivi comunque da una robetta, cioè comunque venivi da chi schisse, però dimmi, dimmi, dimmi, che ti trovi davanti la enorme RDS che, che razza d'effetto fa? quanto mi riguarda, io parlo ovviamente per me. Eh... Questa è stata un'esperienza meravigliosa, pazzesca, che ripeto è stata fondamentale per il mio processo di crescita e, e quindi quello non, è fuori discussione, non, nessuno toccherà mai quel perché, però è chiaro che RDS tanto nella mia città e quindi anche un cambio di, di qualità della vita non indifferente, nonostante io adesso stia trasmettendo di notte, però... La qualità della vita è migliorata tanto perché io quando ero fischista smettevo a Napoli e quindi facevo il pendolare ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andavo e tornavo da Roma per poi avere il weekend libero. E quindi comunque già questo ti porta ad avere un entusiasmo, no? Di base di Perché sei nella tua città ed è già, già questo è un cambiamento in positivo. E poi chiaramente sia la sede romana di RDS, ma anche l'effetto che fa per una persona che è stata ad un passo dall'entrare lì come professionista nel tornarci è chiaramente una sensazione strabiliante no? ti trovi davanti quel sogno che avevi accarezzato anni prima e finalmente è tuo quindi non c'è soltanto un discorso di importanza più o meno delle radio che ovviamente non è anche stupido dirlo, è più che altro una storia personale per quanto mi riguarda che mi ha portato ad avere un entusiasmo, un'emozione fuori comune un poi trovi ad avere realmente quello che avevi lasciato in sospeso forse qualche anno. E sì, sì. È stato Bello. sicuramente, eh, certo, sto parlando, comunque anche a livello di network in Italia oggi, tra i primi due, insieme a ETTL, quindi è eh, sicuramente, però capisco anche quella che è una dinamica, comunque sei nella tua città riesci a gestirla meglio, ma poi anche per quel discorso, come giustamente io lì mi sento a capo, a me quella è casa mia. Ma poi guarda, il discorso del, dell'importanza delle radio è, è relativo, ti spiego, secondo me, perché nel momento in cui... Mh, qualcosa che possa darti uno stimolo oltre all'importanza network o della radio in questione ovvio alto di qualità se vai in una radio che fa più ascolti in generale però credo ci sia anche alla base una scelta cioè io ero arrivato a un punto della mia vita in generale personale dove avevo deciso di far coincidere e combaciare la mia vita privata con quella professionale che io non ero forse ad accettare qualsiasi cosa perché la, ti chiama che ne so, la radio più ascoltata d'Italia e allora accetti di andare, non lo so, ovunque pur di lavorare lì. Cioè, io ero pronto a fare qualcosa di più importante, chiaro, però eh, non alle mie condizioni, però non doveva essere stravolgente come era stato prima, perché cioè doveva viaggiare di pari passo con quella che era la, quella era ma avrebbe portato ad una difficoltà quindi è capitato quando ti parlo di fortuna è anche questo perché è capitato nel momento perfetto la radio perfetta in termini di ascolti di posizionamento geografico di importanza anche di occasione comunque fare il programma di notte per molti può sembrare una sorta di punizione invece in realtà è forse una delle cose più belle che poteva capitare e fai, un programma, fai un programma, fai un programma parlato, fai un programma che incide molto sull'ascolta perché la notte l'ascolto è più disteso, quindi l'ascoltatore quasi ti sceglie e questo fa sì che tu sia più riconoscibile, fa sì che tu possa costruirti mh, una storia all'interno della radio, così come è stato per esempio per Filippo Ferraro che era prima con noi, la costruisci grazie a un programma fatto di notte perché l'ascolto molto più attento al giorno e quindi anche questo artisticamente forse era quello proprio che mi serviva fare qualcosa di, di ancora più vivo rispetto a quello che facevo prima perché a me serve questo per fare questo mestiere a me serve un stimolo continuo e non si mai, per mai. probabilmente hai eh, probabilmente, dicevo, con gli sport che hai fatto, la ricerca che hai fatto è arrivato alla, a trovare una quadra congeniale a, a quelle che non piene, Tutti due, due, è Tutto esigenze. 2 i 2.5, la trasmissione quella notturna è l'orario 2.5, allora. ah, okay. da l'1 alle 5, 4 ore è particolare un fascio orario. Poi attraversi praticamente tutta, eh, tutto il periodo notturno che è composto da chi a luna magari torna a casa, adesso finalmente anche da serate, visto che sta piano piano morendo il coprifuoco e quindi tornano anche ad ascoltarci ragazzi che escono per farsi una birra con gli amici e tornare a casa anche dopo le 23. Quindi già questo è molto bello, però passi da, da chi sta tornando a casa da lavoro, da una serata ad un momento in cui la gente si sveglia per andarci. Quindi, lì. Lì. Cioè, cambia l'ascoltatore in quelle quattro ore, ma con una frequenza… è come poi quando nei ristoranti c'è il cambio turno, no? entrano 150 persone, poi è il primo turno, poi vanno via e poi ne entrano altre 150 che fanno il secondo turno. È più o meno la stessa cosa. cioè tu passi dalla notte in cui la gente sta tornando alla notte barra mattina in cui la gente si sta svegliando premesso sì. che la mattina c'è anche tanta gente che torna da lavoro eh. infatti infatti ti stavo detto, voi passate dall'inizio in cui tra virgolette augurate la buonanotte ai primi buongiorno praticamente ah. quindi sei eh, però tu sei sempre quel programma lì cioè non è che cambia il programma in quelle quattro ore cioè, siamo sempre noi e, e probabilmente la gente lo sa, lo sa perché loro, parlo di Danny e Filippo, hanno costruito in tre anni e mezzo di notte in coppia una, una realtà molto forte. Eh, mm. Hanno costruito una fan base molto molto solida e l'ho percepito sin da subito. Cioè, vedi proprio che c'è un forte legame con gli ascoltatori da parte mm. di perché, a parte l'autenticità, la sincerità di, di, di chi parla, che, che fa molto, ma poi in generale senti proprio che hanno bisogno di, di, di quella compagnia, soprattutto guardie giurate, camionisti, tantissime persone che viaggiano durante, durante le loro giornate lavorative che iniziano molto presto la mattina o appunto ancora prima dalla notte e che hanno proprio, trovano proprio l'infa vitale nell'ascolto del programma, perché, perché hanno… molti ci dicono, delle volte ci mandano messaggi, sembra di stare a chiacchierare con gli amici, sembra di stare tra amici, tra è una figata. Se, se tu poi magari questi messaggi passano inosservati, nel senso che li ascolti, e dice fa piacere, però se ti fermi a, a pensare al, al personaggio, al tipo che si mette in auto e inizia la, la, la propria giornata, accende la radio e si sente così… È figo, è proprio bello. È una roba che, che, ti, che ti dà un. ti lascia un qualcosa. Tu esci dalla radio che ti senti arricchito e soddisfatto. E dici: Ho fatto un... Che figato, cioè, bello, veramente figo. Molto <ride> allora l'ultima domanda prima di lasciarci. che sono ormai 19.40, noi abbiamo sforato anche di qualche minuto. Quindi a parte tua luna stanotte in diretta. Canale 295 del digitale Terrestre o 265. Scusi, 265 265, stanotte a luna, tutti quanti a vedere RDS ad ascoltare I Guerrieri. Si chiama il programma, giusto? Sì, sì, Guerrieri di RDS. Secondo te, qual è la. È una, una domanda ho fatto anche a Max settimana, settimana e mezza fa. La magia c'è nella radio che la rende così immortale. Anche davanti allo sviluppo di tantissime altre informazioni eh, la magia della radio non te la saprei dire. Nel senso che secondo me è molto molto personale. Eh, e cioè ognuno trova nella radio un, un qualcosa che gli serve. Gli serve proprio come, come fosse un elemento di, di, di, di, di, di privato è del tipo uh, l'ascoltatore che ha bisogno della radio per ascoltare musica rock, per dirsi, quindi sceglie il proprio canale, la propria radio per, per, per, per, essere, per sentirsi appagato in quello che desidera. C'è l'ascoltatore che ha bisogno di sentire quel personaggio parlare, c'è cioè l'ascoltatore che ha bisogno di sentir parlare, basta da chiunque. C'è l'ascoltatore che ha bisogno di sentire un determinato tipo di musica che non sia rock ma altro, c'è chi vuole sentire i pezzi del momento, però è un bisogno. E chi mm. lo è perché, secondo me, ha un bisogno forte, cioè, no? ha, ha necessità. Ascolta in modo distratto, probabilmente chi, chi non, eh, non contribuisce a, a portare magia alla radio. Però fa sempre numero, no? mentre chi, chi invece contribuisce a dare magia a questo mezzo credo siano proprio le persone che hanno una necessità. Quindi riescono a gratificarti con, uh, facendotelo sapere. E chi fa questo lavoro, almeno ripeto, parlo per me, non hai mai una reale percezione di cosa sta uscendo fuori. Non quando te lo fanno sapere allora dici, vedi, porca miseria, allora ok, sta, sta, sta, sta uscendo fuori un qualcosa di positivo. E secondo me la magia, la radio è, è, ha questa, questa sorta di magia intorno grazie alle persone che ne hanno un reale bisogno e quindi scelgono di ascoltare la radio e scelgono di ascoltare quella radio o quell'altra. La scelta di chi ascolta è, è, è fondamentale per mantenere la magia intorno a questo mezzo, secondo me. Probabilmente è proprio quello, cioè a differenza della televisione, che è in casa, la aziende e ti la radio è una scelta mirata, è una scelta tua. Oh, scusami, leggo un commento di, di Ciro Limato, la, di Radio Chiespice, che dice come si fa a nascondere un ruttino mentre si parla in radio. <ride> no, questa ce la racconti, cioè, ce la spieghi. Non lo so, in realtà non lo so. Non lo so. No, no, pensavo che c'era un antefatto. Sarà successo diverse volte, e... però sono riuscito sempre a nasconderlo con gran talento. Non so se lui, a lui è accaduto recentemente, però magari, che ne so, lo farò raccontare in privato. <ride> Va benissimo, Ale. Eh, niente, l'ultimo che chiedo sempre a tutti coloro che faccio le dirette e le interviste, dato che poi ti pubblico questa diretta sia su Instagram, sia sui miei canali social, YouTube e Facebook, è una sorta di liberatoria vita, che tuo consenso alla riproduzione di questo video sui miei canali Instagram, YouTube e Facebook. Assolutamente. Certo, non ho non si sente niente, aspetta. Ciro, oh, eh. capita spesso. Ah, ok. <ride> Evidentemente è un problema che lui ha. Pensava di trovare una soluzione da me ma Ah, ok. Fa, fa fascia oraria post pranzo, fa la pomeridiana 14-16. potrebbe essere. Eh, che visto che la radio è verità non lo nascondere, fallo, non scherzo. <ride> digerire. No, no, sto scherzando. Non lo so come, però è un bel quesito, secondo me, per farsi due risate sarebbe una cosa da chiedere a tutti i conduttori e ne uscirebbero fuori belle robe. <ride> Ognuno ha la sua personale metodologia, insomma. Grazie. Eh, Ale, io ti ringrazio di essere stato con me, essere stato nella mia serie di interviste Due Chiacchiere Con, questa sera, Ale Corsi, di RDS. Ciao ragazzi. Grazie Ale. Grazie a te. Hola, e questo era Alessandro Corsi, questa era la mia diretta di quest'oggi, Due Chiacchiere Con, abbiamo un po' divagato e ci siamo divertiti Uh, nel saperne di più di questo giovane conduttore di RDS e speaker di quella che è stata la sua, il suo Ciro eh, rimane Gavi con Aiuta, dice Loredan. Vabbè, io ringrazio anche tutti quanti voi. Ovviamente, questa uh, diretta la potrete riguardare per chi si collegherà su Instagram, sul mio canale, sulla mia pagina. Oppure tra domani la rimetterò anche su Facebook e su YouTube. Seguitemi anche là. Io vi ringrazio, metto la sigletta. Vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti quanti voi questa era due chiacchiere con settimana prossima anzi venerdì Alessandra Sarno, un'attrice cabarettista attrice comica, ha lavorato con De Niro e poi ve lo racconterò man mano grazie per essere stati con noi buona serata, ciao!